Ciao, sono Elisabetta, frequento il Massa 2018 e oggi preparo una pralina fondente con ananas e cocco. Gli ingredienti sono glucosio, zucchero, pectina, succo di limone, succo all'ananas, latte di cocco, burro di cacao, cioccolato fondente, burro di cacao colorato e uno stampo in policarbonato.